Ciao! Benvenuti nel video delle scoperte del mese. Prima di iniziare, prima premessa, sono sicurissima che vi farò caldo con questa tenuta, ma vi assicuro che al momento, finché non ci sarà quel caldo estivo che scalda bene le mura di casa, ehm, senza riscaldamento, senza camina, senza niente, al pomeriggio sera, io sto benissimo così, quindi non, spero di non farvi sudare, ma almeno è una coccola coccolosa anche per me. Comunque, iniziamo col video delle scoperte del mese dove vi mostro i 5 prodotti che ho provato per questo mese e che voglio condividere con voi. E direi di iniziare subito. Ma prima, mi, eh, mi raccomando di essere iscritto al mio canale, lasciando un like e supporto, e lasciandomi un commentino qui sotto se volete partecipare all'estrazione di un premio scelto da me. Se non sapete di cosa parlo, come sempre, guardate la fine del video e lo scoprirete. Allora, prima prodotta che vi mostro in questo mese è sicuramente questo perché a me è piaciuto tantissimo, si tratta del eh, doccia schiuma della Vidal, rinfresca e idrata, eh, silver gel, sì, eh, al coconut water, quindi acqua di cocco. Allora, prima di tutto la eh, quantità che è un 250 ml ed il prezzo di listino, l'ho segnato, è di 1,09 euro da Tigotà. Quando l'ho visto, ho detto no. Questo lo devo provare assolutamente perché sapete la mia leggera, leggera passione per il profumo al cocco. Allora, intanto ve lo mostro che è questo. Così, se vi capita magari in negozio di vederlo anche in promozione, ma un euro, zero nove, direi che ci può stare. Potete, se vi piace il cocco, prenderlo perché io l'ho amato. Allora, cocco allo stato puro e oltretutto sarebbe in teoria adatto per la stagione calda perché è un prodotto estivo un profumo estivo ma ecco, io stare qui tutto il giorno perché ricorda proprio il cocco con una nota fresca effettivamente è una profumazione più estiva o oh, energizzante ecco. però a me è piaciuto davvero tanto effettivamente rinfresca e idrata e dice di essere paraben free e si sì, confermo perché l'inci, anche se è un prodotto da grande distribuzione non è affatto male, certo ha 3 stelle eh, dal bio su 5 ma l'ho trovato molto meglio di tanti altri prodotti in, da grande distribuzione che costano anche di più, quindi da tenere d'occhio. Parliamo della schiuma, fa una bella schiuma morbida che è una coccola davvero per il corpo, poi si rimuove molto facilmente e lascia la pelle davvero molto morbida, molto idratata anche per questo è l'atto per il periodo estivo perché così dopo la doccia vi ha già idratato il bagno doccia e non avete bisogno di applicare anche la crema però davvero tutto l'anno wow oltretutto ha una profumazione che si diffonde nel bagno usando l'acqua della doccia ma oltretutto resta anche sulla pelle per qualche oretta quindi se amate il cocco questo assolutamente fa per voi e non costa neanche tanto secondo prodotto che vi mostro Passiamo assolutamente dai prodotti eh, adatti per l'estate ai prodotti più invernali, come in questo caso è la crema corpo alla mora selvatica di Bottega Verde. Allora, quella che avevo io è una confezione da 50 ml, ma devo dirvi che mi è durata tanto. Ma ho guardato il prezzo: 200 ml viene 15,99 euro, ma è spesso in promozione a 5,99 euro. Quindi, da guardare perché mm, è, un buon, è un buon prezzo. Questa è la confezione, dove richiama assolutamente le more, anche se ci sono more e lamponi, però richiama comunque i frutti di bosco. Allora, è una crema fluida, che si stende bene sul corpo, si è facilmente non lascia scia bianca e assorbe molto velocemente. La cosa U uh, è la profumazione, cioè è mora, è assolutamente il profumo di mora. Sarà anche un profumo sintetico, ma ricorda tantissimo la mora. C'è ancora un po' di crema. Oltretutto, ha un buon potere idratante, assorbe molto velocemente, non lascia la pelle unta. E questo la trovo, dato che è una profumazione un po' più dolce, un po' più... si sente bene e che comunque persiste anche sulla pelle, perché l'ho segnato e persiste sulla pelle, ho scritto anche una giornata, quindi persiste davvero sulla pelle. Ad esempio se vi l'applicate, poi vi vestite, eh, lascia anche un pochino il profumo sui vestiti e dura anche di più. Se vi piacciono profumi dolci ma non stucchevoli, questo per ad esempio, mh, dato che è un profumo più intenso, lo preferisco per la stagione autunno-inverno, ma valida. Valida assolutamente e poi ho detto buon potere idratante, oltretutto fa il suo lavoro, si applica bene, si stende bene, è già assorbita, Dopo la doccia oppure de, quando voglio idratare il corpo, mi è piaciuta assolutamente e questa ve la consiglio. E andiamo avanti con il terzo prodotto e vediamo se vi ricordate di questo perché io di questo marchio ve ne ho già parlato e si tratta di un prodotto della Govi. Vi ricordate questo marchio? Vi ho detto che è un, è un marchio Made in Italy che fa eh, prodotti quasi al 100% biologici, nati da un'idea di Michel Hansiker, Michel Hansiker, ecco, ed è comunque un buon progetto dietro, un team giovane ed è a lavorarci, quindi un marchio che io supporterei, se non fosse che mm, me li hanno mandati senza che mi pagassero, li ho provati e la mia recensione è sincera, e oltretutto, oltre a essere prodotti con un buon inci, perché 4 stelline su 5 del biodizionario l'unica cosa sono i conservanti e la profumazione che abbassano un po' il voto, e anche il prezzo online è super accessibile. Ad esempio questo è un bagno schiuma purificante e addolcente, che si chiama Tic take Me To The Bat, al Carité Vanilla. Io avevo un 30 ml, però guardando online, il prezzo di 250 ml è 11,90 euro, quindi per un prodotto biologico ecosostenibile, eco compatibile, eco concepito, è anche un ottimo prezzo a mio avviso. Allora intanto ve lo mostro. Poi è un bagno doccia che anche se è una confezione piccolina a me è durata davvero tanto perché non ce ne vuole tanto ma fa una bella schiuma, e una bella coccola oltretutto sì, ok fa una bella schiuma ma si rimuove facilmente e lascia la pelle anche bella idratata quindi se non ne volete voi non si sente l'esigenza di applicare la crema idratante dopo la doccia il profumo esatto è dolce più che karité è una vaniglia agrumata. Aspettate, si sì, è una vaniglia dolce però con eh, sottotono di, di limone agrumato. Non so se per caso c'è dentro, no, non, non, non lo dice. Guardate l'inci perché è davvero qualcosa di wow oltretutto però è, è buono non è una vaniglia stucchevole anche se si sì, ricorda la vaniglia ma ha il potere idratante del carité quindi davvero un valido prodotto oltretutto è bio con anche delle certificazioni se non sbaglio guardo sul sito ed è senza però costare troppo quindi mi è piaciuto ma noi andiamo al quarto prodotto perché sennò questo video diventa troppo lungo e dopo l'inverno abbiamo fatto estate, inverno tutto l'anno, adesso torniamo al periodo estivo perché io trovo che questo prodotto sia più adatto al periodo estivo e in questo caso abbiamo il bagno doccia alle tiare di Bottega Verde, questo qui. Io ho una confezione da 50 ml che è la mini taglia che si trova spesso, eh, scusate un secondo stranamente, telecamera, cosa succede? Qualcuno di voi abita sulla via Emilia? Oppure in una strada statale? Ed è ad alto... A, a, a, velocemente... Come si dice? Scorrimento veloce? Ecco, più o meno questa. Cioè, uguale. Non dovrebbe essere perché una strada di collina, oltretutto piccola, e oltretutto chiusa, perché è, è solo per i residenti, ma c'è il mondo che passa. non facciamoci domande e andiamo avanti con il nostro bagno doccia al chiave, che oltretutto adesso vi mostro. Ok, e dunque questo, come vi ho detto, lo preferisco per il periodo estivo. Vi ho detto il prezzo: non mi ricordo, ve lo ridico: 400 ml, 7,99 euro, ma viene anche 3,99 euro. Spesso con. Ehm, ad esempio come si dice con i saldi le promozioni oppure anche le mini taglie le trovate tra gli outlet o i prodotti in promozione dovete un attimo guardare bene in negozio oppure online ma comunque si può trovare con delle buone promozioni sicuramente allora perché ho detto che è un bagno doccia più che altro estivo perché oltre alla profumazione di chiaré che lo rende estivo infatti se non me lo sparavo nel naso era meglio Infatti è la classica profumazione al e buona sicuramente, ma molto estiva. È un bagno doccia che ha, fa poca schiuma, quindi adatta per i lavaggi frequenti. Comunque sia deterge bene, si rimuove facilmente, e lascia la pelle morbida. E sì, però è proprio poca schiuma per le docce frequenti. Quindi la troverei adatto per l'estate, con le docce frequenti, ovviamente, speriamo. Oppure anche da portare, ad esempio, in palestra o in viaggio. Mh, ad esempio, per la palestra, dopo la, doccia, dopo, dopo la doccia, In palestra facciamo la doccia, prima facciamo la doccia, poi facciamo l'attività sportiva, sì. Allora, è anche ottimo da portare in palestra perché dopo l'attività fisica e eh, questo rinvigorisce, poi è un profumo che dà energia e quindi perché no in questo caso. Io ne preferisco altri però eh, mantiene le promesse e fa il suo lavoro, quindi niente da ridire per questo. Ultimo prodotto, dai che ci abbiamo fatte, e ci sono riuscita anche senza dire troppe cavolate nel video, comunque anche questo prodotto, stesso discorso dell'altro, quindi estate o palestra, non vi rifaccio il pippone della palestra, se no mi riperdo, comunque vi parlo di questo gel doccia alla verbena dell'Occitane, dello perché dico Occitane? Occitane oggi la lingua va per i fatti suoi, allora intanto il prodotto scusate è questo, io avevo una mini taglia che ho finito e adoro il pack, e il pack. guardate che bello, anche se è una mini taglia è sempre molto curato, e questo è un 30 ml ma mi è durato davvero a lungo, ma guardiamo il prezzo sul sito, 70 ml 5,50 euro, oppure... 500 ml a 25 euro allora questo è un profumo e un gel doccia tutto è decisamente estivo perché ha, un, ha una sensazione durante la doccia di freschezza quindi davvero rinfresca per questo estate oppure dopo la palestra e ma la palestra la potete fare anche in casa, cioè non è che dovete andare per forza in palestra, dopo l'attività fisica in casa quando fate la doccia questo tonifica e dà energia, ecco, non è per forza obbligatorio portarlo in palestra, potete usarlo anche a casa, diciamo che non, è che la, non, ti, non vi fa la coccola dolce e rilassante ma tonifica, quindi per questo lo dicevo chissà perché devo fare queste precisazioni assurde, boh. vabbè, e comunque questo fa una bella schiuma morbida, che è bella ricca, avvolgente, però si rimuove molto facilmente, e lascia la pelle ben idratata, ha questo effetto fresco che tonifica, e, e il profumo è qualcosa di leggermente paradisiaco, perché, perché è fresco, ma non è forte, quindi non è quelli maschili, è un fresco che... che rinfresca, ha un agrumato dentro, ha un fresco, ecco questo è il profumo estivo che a me piace tantissimo e per questo che ve lo straconsiglio e adesso evitando di dire altre cavolate e castronerie perché se a montare questo video ci metterò una settimana io direi che vi ho detto tutti e cinque i prodotti si sì, sono cinque fatemi sapere nei commenti se avete fatto qualcuno se come si trovate se vi è incluso qualcuno in questi prodotti che siamo passati dall'inverno all'estate poi in quell'inverno poi in quell'estate e abbiamo fatto tutte le stagioni e come sempre questo è stata utile